uno parte no? e dice guarda le due carte di oggi non, non si troverà mai una logica per farle stare insieme io mi dicevo perché sono come due opposti è l'energia sessuale e l'incanto cioè sono come il mondo magico e il mondo della materia, del fare come si fa a farle vivere insieme? poi in realtà si fa... La, la ginnastica, si fa questi movimenti magici, <ride> incantati, che eh, tutte le mattine sono come un, una via sicura, un, un protocollo collaudato per uh, avvicinarli, i miei tre corpi, no? eh, mettere in contatto il pensiero con la materia e poi la materia con l'anima e poi l'anima con lo spirito insomma crea veramente questi movimenti della mattina creano veramente uno spazio fortunato dove non vi dico che non penso perché figuriamoci siamo lontani anni luce di là però il pensiero è come l'ultimo dei bottoncini che si mettono in fila si muovono degli altri equilibri no? e quando ritorno dopo la ginnastica le guardo ora queste due carte e mi dico certo che stanno insieme, come potrebbero non stare insieme, cioè farebbe schifo la vita se non stessero insieme a parte che hanno anche dei colori che si richiamano, no? molto diversi, però ci sono un bel azzurro, il giallo e il rosso e qui c'è un bel azzurro, il giallo e il rosso, in due forme completamente diverse, in due proprio atmosfere no? completamente diverse. E la nostra, in realtà tutte le nostre giornate, la nostra vita è fatta così. Ieri eh, parlavamo del fatto che l'essere umano deve per forza, nella stragrande maggioranza dei casi, dormire. Non si può stare sempre svegli. E non si può neanche stare sempre addormentati dobbiamo alternare questi stati di coscienza dove predomina il pensiero l'azione la materia e dove invece il corpo e il pensiero si fermano scendono molto di ritmo per dormire e allora può predominare la voce del sogno del sentimento del sentire dell'invisibile sono come le nostre due realtà che hanno sempre bisogno di stare insieme e oggi capisco anche perché sentivo di pescare due carte, è come fosse davvero in questo modo, no? C'è il giorno, la magia del fare, l'energia primordiale della terra, quella che fa nascere i bambini, sicuramente se non si chiamerebbe energia sessuale, ma fa anche nascere i progetti, concretizza, realizza, cambia le cose da un'idea incarna da un enorme bacino creativo si tende e arriva a terra si creano cose nuove si dà vita a creazioni nuove che siano figli che sia una forma di vita che siano progetti che siano opere d'arte è un'energia creativa questa e poi c'è quest'altra energia che conosciamo altrettanto bene, l'incanto, la meraviglia, il mondo magico, quello che non serve a niente, quello che non risolve le situazioni, quello che non spiega, non, non cambia le cose, però cambia noi, cambia il nostro stato d'animo, cambia la nostra frequenza, il nostro ritmo, cambia come stiamo nella vita. Continuamente ce l'abbiamo queste parti. Io me ne accorgo spesso eh, quando alterno questi momenti nelle mie giornate. No? Mondo incantato, rimango in ascolto, sono nella bellezza, passeggio tra gli alberi, bagno le piante. Mondo del fare, eh, bisogna andare, realizzare, uscire, telefonare, fissare appuntamenti. E poi di nuovo mondo incantato. Posso permettermi di fermarmi, di non fare assolutamente niente, rimanere sulla panchina dieci minuti. E poi di nuovo il fare. Monta sull'autobus, apri porte, incontra gente, parla, scrivi al computer. Prepara il pranzo. se io facessi tutta la giornata solo in questa energia tempo una settimana penso che mi sparerei se facessi tutta la giornata solo in questa energia tempo una settimana mi annoierei mi domanderei che cosa sono nata a fare sulla terra più riesco ad alternarle più sento quando è il momento di stare in un mondo o in un altro anche a distanza di pochi minuti è un atteggiamento è una frequenza e più le mie giornate sono equilibrate sono ricche sono nutrienti sono belle ora abbiamo fatto ginnastica 20 minuti basta si può andare a fare altro ora abbiamo ascoltato questo video mi ha aperto un mondo di visione di incanto vado a lavorare o vado a farmi una bella doccia e poi vado a dormire e torno nel mondo dell'incanto insomma ci siamo capiti, ognuno ha i propri esempi, le proprie attività ma ci siamo intesi si completano come si trasformassero da una parte questo e dall'altra questo è bellissimo perché cambia la forma, cambia il disegno, cambia il nome e restano i colori dominanti. Effetto speciale analogico oggi. Grazie di aver seguito. Ci vediamo domani, sempre alle nove. Buona giornata a tutti. Ciao! come sempre si parte dallo stretching dei meridiani si allunga, si facilita il passaggio dell'energia nel corpo fisico sento bene i piedi per terra pollici intrecciati dietro la schiena, prendo aria da terra inizio ad allungarmi dai piedi, dalle caviglie si streccia bene tutto il retro delle gambe poi la schiena, il collo, le braccia, e respiro nella posizione, questo è l'esercizio per i meridiani del polmone e dell'intestino crato. Con la prossima espirazione ritorno, cambio l'intreccio dei pollici e ripeto. Prendo aria, svuotandomi entro nella posizione. E poi, espirando, ritorno. La prossima posizione. Meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. Approfondisco quanto oggi mi fa bene. voglio scendo fino a terra, se no rimango nella posizione dove arrivo e ci respiro. Faccio bene attenzione a non inarcare la schiena, stendo bene a lungo tutta la parte frontale del busto e delle cosce. Espirando ritorno. tenue. Le spalle sono basse, il collo è lungo e rilassato, i gomiti tendono verso terra. Si apre uno spazio al centro del tetto, ci respiro dentro, mi porto aria, ossigeno, sangue, energia. Lascio passare luminosità, leggerezza. Poi espiro. Distendo in avanti le gambe. Reni e Vescica. L'ombelico va in direzione dei piedi. Respiro dalla pianta dei piedi ed espiro dalle mani. cuore triplice focolare. Gli incroci delle gambe e delle braccia mi aiutano ad allargare spazi nel petto e nella schiena, in tutta la gabbia toracica. nella prossima ispirazione ritorno, cambio l'incrocio delle gambe, di conseguenza quello delle braccia e ripeto, prendo aria, mi appoggio con gli avambracci, spingo il peso sulle ginocchia e respiro nelle dilatazioni che si creano con questi incroci. Poi espirando, ritorno. Gambe divaricate quanto oggi riesco e mi fa bene, osso sacro ben radicato a terra, cistifellea e fegato. Senza perdere il contatto col terreno, Apro lo spazio nel fianco. E poi espirando ritorno. Di nuovo ripeto dall'altro lato. mi metto in piedi, ho risvegliato i passaggi d'energia nel corpo, vado a sentire i miei tre corpi, fisico, anima, spirito. la sincronia delle altre persone che faranno la registrazione o che fanno adesso questo movimento, oggi, domani, di qui a mille anni, si fa per dire. I miei tre corpi li attraversano e li tengono insieme. Terzo. Uh! mi muovo tra il passato, il futuro, il presente, i miei tre corpi li intreccio, li armonizzo, aprendomi alla filatura. e poi i movimenti delle geometrie come un codice gli opposti, il numero 13, l'incontro alchemico delle due metà complementari, il 24, l'ottagono, l'abbondanza, reciproca, Cassette, il cerchio iniziare senza sapere dove si va mi immergo nelle sue due metà 36 l'esagono il tutto che è maggiore della somma delle parti 14 la spirale, le metà si intrecciano e si lasciano, cambiano forma, si ritrovano e si lasciano ancora. Le infinite forme dell'amore. E il 3, il triangolo. la soglia tra i mondi, il cambio di dimensione, l'allargarsi di possibilità nuove, la fine di un tempo, l'inizio di un altro. forma, tutte le geometrie insieme, il numero 7, l'armonia del creato e la possibilità di